Assessore Carlotta Salerno al Salone del Libero, Beh, è confortante vedere così tanti giovani che comunque sono interessati perché assiepano gli stand con tanta curiosità e voracità. Sì, è una immagine meravigliosa perché ci sono le scuole, però vedo che i ragazzi vanno negli stand, chiedono, si fermano agli incontri e quindi credo che sia un segnale meraviglioso ed è il segnale che i libri continuano a generare passione. Noi abbiamo bisogno di continuare a investire non solo sul salone, ma sulla cultura della lettura tutti insieme, quotidianamente. Il segnale del salone a Torino che è, insomma... È una macchina organizzativa che ha ben oliata e speriamo di vederla per ancora tanto, tanti anni. Così, come ha detto ieri il sindaco ha 35 anni e il salone ogni anno è cresciuto sempre di più e quindi questo è il lavoro, questo è l'indirizzo, bisogna dargli ogni anno più forza perché è l'evento culturale credo più importante d'Italia e per Torino è meraviglioso.